Ricominciamo. Bene, ricominciamo. Eh, una delibera molto importante, quindi innanzitutto doverosi complimenti ai componenti della Commissione Mobilità, al Presidente Enrico Stefano, all'assessorato all'Indameleo e al Dipartimento. Eh, in commissione Sport il, è stata illustrata la delibera proprio grazie al ringrazio ancora l'assessorato. Ed è stata il. Non si sente niente? Oh. Dicevo, In Commissione Sport abbiamo eh, analizzato il contenuto della delibera e in estrema sintesi con questo ordine del giorno andiamo a, a formalizzare le riflessioni che abbiamo fatto in quella sede, ovvero il, gli impianti sportivi comunali offrono tra, i servizi, eh, tra gli spazi complementari dei parcheggi pubblici, il, in alcuni casi gli impianti sportivi presentano delle tribune adatte ad ospitare il pubblico, sia i frequentatori degli impianti sportivi che, vanno a, che vi entrano quindi per una lezione oppure una partita che solitamente hanno la durata di un'ora, poi il tempo per fare una doccia si arriva ad un'ora e mezza, sia gli spettatori che appunto o accompagnano i propri bambini a fare la lezione oppure vanno ad assistere alle partite, stanno lì il tempo di un'ora, un'ora e mezza che è il tempo ideale per, per una ricarica. Per questo motivo il, in quest'ordine del giorno eh, vogliamo porre l'attenzione appunto sul, sull'importanza, sul, sulla strategicità di, di questi spazi, di queste aree e, e quindi chiediamo di, di valutare l'opportunità di, di prevedere l'installazione di alcune di queste colonnine proprio presso i parcheggi degli impianti sportivi. Grazie.